Eccoci qua, da questa palestra di Malaga molto... ora ti parlo degli esercizi della parte superiore di fare lontano dall'allenamento o alla fine dell'allenamento comunque sempre senza acido lattico per non andare a traumatizzare le fibre Ma oggi ti parlo di tutti e tre esercizi più fattibili uno lavora sulla spalla e tricipite e un altro lavora sull'allongamento del bicipite quello della spalla e del tricipite è quello di alzare il braccio e portarlo dietro la testa con l'altra mano prendere il gomito e portarlo fino a dietro la testa ma ovviamente mantenendo la testa dritta non finendo questa cosa qua è bruttissima sembra una cosa apparentemente semplice ma non lo è io sono molto sciolto sia di spalle che di, di, di precipito però questo perché io utilizzo proprio l'arrampicata per distendere il muscolo e quindi lavoro sempre in, in allungamento col muscolo quindi cerco di, di mantenere la contrazione la contrazione muscolare il meno possibile e lavoro sull'elasticità. Se questo esercizio risulta troppo difficile allora c'è l'esercizio a terra o un piano d'appoggio rialzato che può essere una scrivania in questo caso io utilizzo una panca. Ma diciamo io utilizzo questo perché al momento questo, se cioè c'è un piano più rialzato ovviamente era più comodo. Comunque mi posiziono così e piano piano mando giù senza sforzare lo possiamo mantenere mantenere la testa mollata e quindi lavora, facendo lavorare anche con il rilassamento o se no guardando avanti e lavoriamo anche sulla parte posteriore qui. per quanto riguarda invece il bicipite o lavoriamo su un ostacolo quindi singolarmente la mano mettiamo il dorso della mano in questa maniera qua e poi andiamo in rotazione mi raccomando a farlo molto piano e questo è delicato E mi raccomando farlo lontano, non prima dell'allenamento e non per tanto tempo. Quindi sempre i soliti 20 secondi, una o due volte, al limite a fine allenamento, però sempre senza è Un altro esercizio che lavora anche sull'allungamento del pettorale. Ovviamente questo esercizio sulla panca yeah, può, può essere sempre fatto con la famosa bancone o scrivania la posizione è questa qui ci mettiamo in ginocchio sempre le mani il dorso delle mani appoggiate 1 e 2 vado avanti con il bacino con questo hai lavorato su la maggior parte degli esercizi base. Se hai domande metti nei commenti qua sotto, iscriviti al canale se ancora non sei iscritto e se clicchi il tasto campanellina ti arriveranno gli aggiornamenti e le notifiche ogni volta che pubblicherò un video, un video contenuto nuovo. Alla prossima!